Prima parlavamo di cultura e tu Flavio ti sei formato al Brief di Londra e l'approccio che descrivete nel libro è molto aderente a quello che hai imparato al Brief di Londra e ho trovato molto interessante nel capitolo di Alessandro MacDonald il fatto che lui faccia attenzione all'applicare il modello in maniera diversa a seconda della cultura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 Vi pienamente poi rispetto a una cosa che abbiamo notato soprattutto all'inizio rispetto adesso la singola, prima insomma che con la terapia breve centrata sulla soluzione, è che rispetto alle formazioni che erogavamo, insomma, che parevamo, le persone che però venivano da percorsi non troppo già specialistici o specifici chiaramente erano molto più eh, aperti e disposti e disponibili no? all'apprendimento e quindi anche a, a superare il concetto della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 Ehm, tra virgolette ehm, forte, dominante, imperante, e eh, che quindi non permette contaminazioni, e eh, allora chiaramente manterrò quella, anche se poi, insomma, nel panorama generale.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 Brava. comunque ne ho ficcate dentro qualcuna in più brava, fantastico <ride>